Quante volte a settimana possiamo mangiare formaggi? Secondo la piramide alimentare mediterranea possiamo mangiare formaggi due volte a settimana per cercare di moderare l'assunzione di grassi e sale. Le porzioni standard raccomandate sono di due porzioni di formaggi freschi di 100 grammi come mozzarella, ricotta o strachino mentre per i formaggi stagionati la porzione è di 50 grammi questa porzione la possiamo dividere durante tutta la settimana per condire i primi piatti